Questo che sto per presentare è un corso eh, di statistica, eh, statistica di base. Ecco, eh, mi chiamo Marco Maioli, sono insegnante di matematica applicata, statistica eh, all'Università di Modena, nel Dipartimento eh, di Fisica, Informatica e Matematica dell'Università di Modena. E, mi è stato chiesto ecco, di preparare delle lezioni eh, video registrate eh, che saranno per la prima parte di probabilità e per la seconda parte di statistica parametrica. Nella prima parte presenterò, eh, dopo il calcolo combinatorio, eh, diciamo, l'idea, il concetto di spazio di probabilità. Eh, per sommi capi, con le formule di eh, probabilità condizionata, del teorema di Bayes, formula di probabilità totale. E soprattutto mi soffermerò sulle variabili aleatorie, discrete e assolutamente continue, sui parametri di una variabile aleatoria, media e varianza specialmente, eh, studiando in modo particolare la variabile aleatoria binomiale di Poisson e la variabile aleatoria normale eh, arrivando fino a dare il concetto di covarianza eh, dopodiché ci addentriamo eh, nella statistica parametrica eh, le distribuzioni collegate alla normale chi quadro, t di student, f di fischer e i principali ehm, eh, test ecco, diciamo, che si possono eseguire, dopo aver visto gli, gli intervalli di fiducia, eh, il test su una media, test su due medie eh, raccolte da due campioni indipendenti, test su una proporzione, test su più proporzioni, eh, mediante chi quadrato e le ultime lezioni dedicate alla regressione lineare semplice. Eh, si può fare quasi tutto usando semplicemente delle tavole che unisco eh, per iscritto agli allegati, le tavole della normale, della T eh, TD Student, F di Fisher. Alcune cose si possono fare soltanto con un software statistico. Io suggerisco il software R, eh, senza voler dare un'introduzione R per me sarebbe impossibile eh, tanto più in questa sede però alcuni cenni su eh, quei, quelle poche funzioni che servono a ampliare, a vedere eh, come eseguire un test e come in particolare eseguire test, intervalli di fiducia grafici importanti per una regressione lineare semplice. Prerequisiti, i fondamenti della matematica, eh, che di solito viene studiata nelle scuole superiori, eh, eh, sarebbe bene anche avere qualche nozione di eh, derivata e integrali, ecco. ma non è così strettamente eh, necessario. E infine, eh, cosa ci si attende? Ci si attende che uno. Eh, mh, sappia eh, eh, raccogliere dati e metterli in un grafico in un diagramma di dispersione e, e soprattutto eseguire intervalli di fiducia di una media, di una proporzione e, e i test che ho appena detto su questi dati su questi campioni ecco, di dati raccolti e, e infine anche di dis saper discutere eh, i risultati di una regressione lineare semplice. Spesso i software statistici ci danno una marea di eh, risultati, ecco, saperne discutere, eh, saperne discutere i più importanti. Buon lavoro.